Game. Ciao a tutti amici, buon benvenuti signora. ok, ciao, ci vediamo domani, ciao a tutti, amici, benvenuti sul nostro canale AmaTV. Oggi facciamo una pizza challenge E chi vince si prende i soldi della mamma. 20 euro! Allora, amici, oh. buongiorno a tutti! Siamo nella nostra casa delle vacanze! Finalmente siamo ufficialmente in vacanza! Sì no, Allora Vi spieghiamo il motivo dei 20 euro Loro sostengono di fare la pizza più buona della mia Ho deciso di farle fare A loro due, due pizze E la più buona vincerà 20 euro Siete pronte? Ciao! Mamma mia Ma cosa succede oggi? È l'area del mare Sono eccitate Allora bambine chi di voi vincerà la sfida chi farà la pizza più buona poi avremo anche l'assaggiatore delle pizze yeah. che vi faremo vedere successivamente ovviamente solo quando sì, si mangerà sì. vincerà 20 euro e cosa farete con questi 20 euro se li vincerete li si... mangeremo Che farai con questi 20 euro Anastasia se tu sarai la vincitrice lo vediamo e mangiamo Che li mangi sì. e te li bevi o compri qualcosa da mangiare o da bere Tutto qualcosa da mangiare da bere ok e invece tu Vanessa Ovviamente mi compro. mi, mi, mi compro il mondo <ride> con 20 euro. Ma okay. no, anzi no, mi compro di un microfono per dai. Visto che non anzi, abbiamo fatto. Se mi ho un microfono se vinco questa fila. Oh, un microfono. Adesso La farina dentro le due ciotole Non so se si vede Una e due Adesso io vi dirò semplicemente Gli ingredienti che dovete mettere Ma non vi dirò le dosi che dovrete mettere Speriamo di riuscire a cenare questa sera Allora la farina c'è già Ora dovete mettere il lievito Il lievito è dentro questi due bicchierini Tutto Ok adesso dovete mettere La bustina di zucchero che vi ho dato Tutto zucchero Tutto zucchero Tutto ma comunque, in ogni caso, anche se io vi dico le dosi, la buona riuscita della pizza sta nella manualità, nel come viene impastata. Ecco fatto! Perfetto, adesso un cucchiaio di sale. Ok, adesso mm -hmm. dovete fare un giro di olio. Tieni, Vanessa. No, no, no, no, no, no, no. Ah! Un giro. Boh. E adesso Anastasia. Wow, guardate ragazzi che bello! Ok. Adesso bisogna mettere l'acqua. Okay. Allora, mettete l'acqua gradualmente, piano piano. Ne metti un po' poi inizia a mescolare. Inizia io, Ani, metti... inizia io. Perché... Noi... Inizia Ani, ormai no. ce l'ho qua. Ok, no. okay. e comincia a mescolare. con Ani! con le mani? Certo che puoi fare con sì, le mani, anzi io direi che è sempre meglio usare le sì. mani. Pronti? Vai, via! Che vinca il migliore! Come va signorina? Bene! Pizzaiola, vediamo un po' come eh. mescoli? Bene, eh, Anastasia, devi raccogliere tutta la farina bene bene, se ti serve dell'altra acqua la aggiungi, ok? Ti vedo molto concentrata, sei preoccupata di perdere la sfida? No. Sei sicura di vincerla? Sì. Bene. Passiamo a Vanessa la pizzaiola. Come va signora Vanessa? Bene. Vediamo un po' come impasta la Vanessa. Ma che brava! Ti sembra che tu abbia bisogno di acqua, Vanessa? No. No. Sì? Va bene così? Sei sicura Vanessa? L'impasto deve essere molto morbido, eh. È durissimo. Eh, allora aggiungiamo Merve un po' d'acqua. Ok, adesso prova già a rimescolare bene bene a impastare bene un po' di farina Anastasia sì. vediamo un po' adesso un po' meglio che manoni tozze ti, ti serve farina vediamo un po' hai messo troppa acqua aggiungiamo un pochino di farina vai eh, aspetta stop stop ok eh, non ho finito io tu hai finito di impastare, lo sai che per impastare ci vogliono minimo 10 minuti? Ok! Benissimo, i due impasti sono pronti, quello okay. di Vane, che è un pochino più duro ma va bene e quello di Anastasia che invece risulta un pochino più morbido, sono buoni entrambi sicuramente ma non sappiamo ancora chi delle due vincerà. I nostri impasti con della pellicola E ci vediamo dopo per la farcitura delle pizze A dopo, ciao! ciao ben Cosa dobbiamo fare adesso mamma? Pizza! Un attimo, permesso! Permesso, ben Allora, bentornati come ha detto Vanessa Adesso, tornati, adesso Dobbiamo stendere Gli impasti della pizza oh, Cosa dobbiamo fare? Prendi l'olio L'olio ok allora mettiamo l'olio dentro la teglia stop spalmalo bene con le manine ungiti bene le manine perché poi dovrai prendere tutto l'impasto e metterlo qua con le tue mani ungi bene le manine Anastasia spalma l'olio per tutta la teglia Vai, qua abbiamo tutti gli ingredienti che penso che voi non vediate in questo momento qui abbiamo il pomodoro gli ingredienti che abbiamo a casa eh, perché non siamo a casa nostra siamo nella casa delle vacanze quello che c'è in frigorifero abbiamo preso quindi abbiamo delle olive nere con delle acciughe della salsa di pomodoro il buonissimo salame secca sardo che, di cui io vado pazza mamma ah, io ho finito qui è già tagliato ah, il pecorino finito. sardo e le mozzarelle. Ma io ho finito Ok, adesso devi prendere l'impasto, e rovesciarlo io. qua dentro tutto. Anche io. io aiuto Anastasia allora, guarda com'è bello morbido il tuo impasto, Ani, mm. mamma. Sì, sì. Mia È tanto bello. È tanto morbido. Mettiamo Con le mani io non ho l'olio sulle mani, tu sì e in teoria non dovresti appiccicarti molto. adesso spalmiamo. Anche tu Ani? Sì. Benissimo, vai, spalmate. Che meraviglia, le mani sono pulite? Sì Adesso abbiamo gli ingredienti, abbiamo le olive con le acciughe Qui abbiamo la mozzarella con la salsiccia sarda, la secca che è troppo buona E il pecorino allora si inizia a preparare la pizza di Daniel con pecorino yeah. Tu metti questi ingredienti eh, Che schifo che vuoi un po' di... Com'è che è schifo, sono acciughe, eh? le allora, olive Mamma, e queste cosa sono? Le acciughe Vabbè. allora questa da qui poi è mia di Anastasia e questa è di Daniel. e che cosa c'è in quella tua di Anastasia? Le olive e il parmigiano quella. e il pecorino e invece quella di Daniel? Salame, sardo Brava. e pecorino sardo. Perfetto! E poi c'è questa della mamma, la mamma, la mamma ha fatto l'acciuga, le acciughe? Sì poi le olive e, il, parmi e il, pecorino. il pecorino adesso aggiungiamo anche un po' di aglio perché e a me piace fatto... tanto fra 5 minuti Anastasia adesso le inforniamo fra 5 minuti le togliamo e aggiungiamo le mozzarelle, ok? quella la appoggi sulla bravissima mentre questa qui sotto sopra ah, sopra Ok Ok è acceso guardate come Cioè dal forno si vede Perfettamente guardate come è bello Sono pronte le pizze Guardate che bontà Adesso arriva Daniel Che le assaggerà e dirà Secondo lui se c'è una vincitrice Oppure siete state tutte e due bravissime Allora io dal profumo E dall'aspetto sono sicura Che sono buonissime tutte e due Secondo me avete vinto entrambi okay. Com'è Vane? Questa? È buona questa? Mm. Questa, questa è la mia, buona. questa è la mia, mamma mia, che bontà, guardate qua. Allora Daniel, ci sei? Allora Daniel... Chi è la vincitore? La vincitore, la vincitrice amore, oh, la vincitrice. Allora Daniel, prego, usa pure la rotellina e assaggia un pezzettino, solo un pezzettino di entrambi le pizze. Anche se non ti piacciono le olive Fa niente... Daniel è solo un pezzettino... La cena inizia dopo... Sì. <ride> Anche più piccolo... Eh, eh, do un morso e basta. Ah un morso... Allora gli do un morso centrale... Certo... Questa pizza è di... Vanessa... E questa è di... Di Anastasia... Anche perché... Orca vacca... Orca vacca cos'è successo? Allora... Ci siamo? È caduto la... Vanessa... Parte... Sì... Daniel... La faccia del morso. Com'è Dani? Molto l buona. L'impasto è morbido, è friabile. Anche io voglio un pezzo. Hanno fame le mie piccole... Com'è Vanessina? La tua pizza è buona? Allora... Com'è Ani? È buona? Sì, guarda mio amore. È buona. Sì? È molto buono. Sì? Perché? È croccante. Fuori. fuori dentro è molto morbido è buono, e Questa quindi pizza, un bel 9 su 10 benissimo 9 su 10. Grande, io avrei dato anche un 10 su 10, ma il giudice sono io quindi <ride> e quindi gli diamo un 9 su 10, <ride> quando hai finito di cenare ce lo dici. <ride> <ride> Così assaggiamo anche quella di Vanessina di Anastasia. Scusate, Vai, vado. Faccio un altro assaggio adesso della pizza di Anastasia. Vediamo un po'. Che hai preso da qua? No, Daniela ha una bocca gigante. È molto molto buona, amore. Brava, amore, brava anche tu. Volevo allora, fare complimenti a tutte e due. E sono state tutte e due buonissime, tutte e due da 9 su 10 ok quindi sono entrambi vincitrici Entrambe bravissime brave bimbe la mamma e vi insegna avete un futuro da cuoche brave, ok quindi avete vinto entrambi domani usciamo e con i 20 euro compriamo qualcosina va bene? ok Anastasia, Vanessa e Daniel iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Ciao! ciao Ciao. Ciao. Io sto con la pizza. <ride> Hashtag stato... io... Vi saluto e rimango con la mia pizza. Hashtag io sto con la pizza.